Iniziamo a capire di che cos'è cos questo dato personale perché noi stiamo dando per scontato che si conosca il concetto e ehm, la definizione di dato personale è molto ampia perché adesso vi faccio vedere in che senso. Allora dice che è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e questa persona fisica poi viene chiamata l'interessato, quindi imparate a eh, chiamarlo così, nel senso che da qua in poi quando diremo l'interessato è la persona che vi, vi dà un dato o di cui raccogliete un dato, di cui trattate un dato. E eh, la fregatura è in questo aggettivo, cioè nel senso che la rende molto ampia è identificato ma soprattutto identificabile. Identificato è semplice, cioè tizio, caio, sempronio oppure soggetto X che ha questo codice fiscale, che ha questo numero di matricola, è una persona identificata. Ma identificabile vuol dire che è coperto da privacy anche quel dato che non è direttamente riconducibile a una persona, ma è anche indirettamente riconducibile a una persona fisica. Quindi mi raccomando, stiamo parlando di persone fisiche, di esseri umani, eh? Tizio Caio, Giovanni Rossi, Mario Verdi, non esiste privacy sulla, eh, che ne so, la sede legale di una società srl, okay? quindi l'indirizzo della sede legale di questa srl non è un dato coperto da privacy, la, è invece coperto da privacy la, la sede di abitazione di un, eh, di un professionista che ha una IVA individuale, quindi è il, il dottor Giuseppe Verdi che abita in via XY Y, in via Trento Trieste. Okay? Quello è un dato personale perché è l'indirizzo di una persona fisica. Quindi ecco, mi raccomando, già li distinguiamo. Quando noi parliamo di privacy e dati personali, parliamo solo e unicamente di persone fisiche. Non ha nulla, non ha minimamente senso parlare di privacy quando abbiamo a che fare con società, persone giuridiche, enti pubblici associazioni. Occhio però che a volte, purtroppo, succede che questa cosa si sovrappone, nel senso che a volte in una che ne so, la sede legale di un'associazione culturale formata da poche persone è la casa, l'abitazione di uno di questi, ok? Quindi succede a volte che un dato che sembra, vedete, vagamente, eh, cioè scusate, che, che, che ad, una, ad una analisi superficiale sembra non coperto da privacy, poi è riconducibile comunque ad una persona fisica. Ad ogni modo, leggiamo la, la seconda parte della slide che ci dice che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, eccolo, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, cioè il numero di matricola, il numero di tessere, via dicendo. Il, ehm, I dati relativi all'ubicazione, l'indirizzo, oppure la tua ubicazione, quella GPS, quindi il fatto che tu sei localizzato in questo ristorante in questo momento. Un identificativo online, quindi il tuo indirizzo IP, ad esempio, oppure il tuo username di Twitter, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. E qua vedete che chi più ne ha più ne metta. Quindi identità fisica, fisiologica, genetica, no? mettere ad esempio una fotografia su un curriculum, cosa comunica? Comunica anche tanti dati cioè comunica ad esempio l'etnia della persona, comunica se la persona è giovane o anziana, comunica se la persona ha, ehm, ha un problema di salute ad esempio, no? perché dalla foto noi capiamo che ha che ne so, una cicatrice in viso oppure ha un, un viso che è particolarmente indicativo di, di, di un malessere di un, di un, eh, o di una, di una terapia. no? Quindi Oppure eh, identità eh, culturale e sociale, cioè eh, la fotografia che io metto sul curriculum con un particolare, con un particolare copricapo che è chiaramente in, in, in, diciamo, identificativo di una, di una religione o di un'appartenenza una ad, un, ad un gruppo culturale e sociale. Okay? Quindi vedete quanta roba rientra nel concetto di dato personale. Um, Vado avanti e poi ci fermiamo per qualche domanda dopo. Ehm, altra confusione, mi raccomando, vi prego, lo vedo fare, l'ho visto fare anche nel video prima in realtà. Eh? Cioè il video prima, nonostante fosse molto bello e fatto molto bene, a un certo punto ha parlato di dati sensibili. Ma in realtà noi usiamo spesso l'espressione, noi, scusate, loro, perché io sono abbastanza attento su questa cosa, però... Eh, è molto in uso e lo vedo fare soprattutto dai giornalisti, parlare continuamente di dati sensibili come se fosse sinonimo di dati personali, non è così, non è vero, punto, quindi vi, vi diffido fin da subito dal farlo, cioè non usate dato, dato sensibile come se fosse un sinonimo di dato personale, perché dato sensibile voleva dire una cosa, adesso in realtà non si usa nemmeno più l'espressione dato sensibile perché nel GDPR non compare e quindi la norma che attualmente è in vigore cioè, il, il, il testo normativo attualmente in vigore nemmeno parla più di dati sensibili, ne parlava il famoso codice privacy, quello del 2003. E ne parlava riguardo a dei dati che avevano appunto, vedete, è un dato, è dato sensibile, è un dato che rappresenta un sottoinsieme del concetto di dato personale e che riguarda appunto dei dati specifici, cioè dei dati che riguardano, vedete, sfere particolarmente delicate dell'identità, della vita privata di una persona come ad esempio lo stato di salute, l'etnia, la religione, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, l'appartenenza ad esempio a un sindacato, quelli vengono considerati dati sensibili, cioè dei dati personali che richiedono una maggior cautela, una maggior tutela. Eh, spegnete i microfoni per favore. Eh, inoltre... Come vi dicevo il termine non è nemmeno più utilizzato dal GDPR, il quale preferisce parlare di dati particolari, quindi adesso non si, chiama, non si dovrebbe nemmeno più dire dati personali, ma dati, cioè dati personali particolari, cioè dati personali che sono sottoposti ad una tutela particolare, perché appunto attengono ad una sfera dell'identità dell della persona particolarmente delicata. Questo è il concetto di dato sensibile. Mi raccomando, noi da qua in poi parliamo di dati personali, perché questo corso è un corso su tutta la privacy, quindi su tutta la parte della tutela dei dati personali. Quando ci sarà da fare la distinzione sui dati, sui dati particolari o anche detti dati sensibili, ve lo dico, però tendenzialmente noi parleremo in generale di dati personali. Esempio, cioè quando voi raccogliete, giusto un esempio per calarlo nella vostra realtà, cioè raccogliete i, i, che non so, i classici dati per iscrivere tizio o caio alla, alla biblioteca per fare la testa per il prestito e gli chiedete eh, nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza. No? Questi non sono dati sensibili, sono dati semplici, sono dati personali però, quindi ci interessa perché voi nella maggior parte dei casi gestite quel tipo di dati. Dato sensibile succede nel momento in cui tizio vi comunica, che ne so, che non può, che non ha potuto restituire il libro perché era eh, quarantenato da Covid, ok? E quindi per 40 giorni, per 30 giorni non ha potuto recarsi in biblioteca e non vi ha restituito il libro. Quel dato lì dovete trattarlo in modo particolare, cioè dovete attribuirgli delle... Una tag maggiore cioè di, di maggior tutela perché lui in quel momento vi sta comunicando uno stato di salute particolarmente delicato perché essere ammalato di covid vuol dire che anche le altre persone che se sanno se vengono a sapere che sei quarantenato possono come dire comportarsi in un certo modo o in un altro nei tuoi confronti sulla base di questa tua malattia che è contagiosa e, e molto diciamo adesso diventata fonte di ossessione per molti. Ok quindi chiuso l'esempio eh, proseguo, altre definizioni per iniziare a capire bene cosa parliamo, cosa, cosa vuol dire trattamento, cioè trattamento di dato personale. Altro concetto spesso fonte di equivoci, però insomma, trattamento è vedete, una definizione amplissima, davvero forse, eh, cioè, praticamente tutto ciò che si fa con un dato viene considerato trattamento. E infatti ho messo in rosso la, le parole qualsiasi operazione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 la cancellazione di un dato personale è un trattamento, cioè è un'attività di trattamento su quel dato. Okay. E poi appunto la normativa vigente, in particolare l'articolo 5 e 6 del GDPR, ci stabilisce in quali termini il trattamento è considerato lecito, quello che noi abbiamo chiamato basi giuridiche che vedremo dopo. Oh, qui iniziamo ad andare sui soggetti che, eh, che, che, che, fanno, che hanno voce in capitolo, che hanno un ruolo in questo, in questo gioco ovvero il titolare del trattamento, qui abbiamo davvero una purtroppo debolezza della terminologia italiana rispetto a quella inglese, cioè il legislatore italiano nel adeguare le norme del GDPR, al, scusate le norme della legge italiana, del, del, dell'ordinamento italiano a quello, quanto indicato nel GDPR, ha fatto una scelta sciagurata di mantenere una traduzione vecchia che non è così aderente a quella degli altri paesi, mi spiego meglio. Noi parliamo di titolare del trattamento mentre gli anglofoni parlano di data controller che è molto più chiaro perché effettivamente il titolare del trattamento è non tanto colui che davvero tratta i dati, perché quello può essere anche il responsabile del trattamento e adesso vi faccio vedere la differenza, ma è colui che ha la, ehm, il controllo, colui che decide e determina, vedete lo dice qua sotto, la persona fisica o giuridica l'autorità pubblica o il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, cioè colui che stabilisce il cosa, si, cosa si fa e cosa non si fa con questi dati. Come vedete qua invece siamo passati da persona fisica a persona fisico-giuridica, cioè il titolare del trattamento può essere anche persona giuridica, anzi nella maggior parte dei casi lo è, e ehm, vedete che c'è l'altra definizione che è quella di responsabile del trattamento che in inglese anche qua è più chiaro perché è data processor, cioè colui che elabora i dati e quindi sembrano quasi invertite, cioè colui che ha il controllo in italiano sarebbe stato più opportuno chiamarlo responsabile <ride> e colui che invece fa l'attività, cioè il processor, sarebbe stato più eh, opportuno chiamarlo titolare del trattamento o trattatore di dati, non lo so... Comunque, vabbè, hanno mantenuto questa distinzione che crea confusione. Ecco perché io nelle slide vi ho messo la dizione inglese, perché solitamente con la dizione inglese si toglie ogni dubbio. Il responsabile del trattamento quindi chi è? La persona fisico-giuridica, l'autorità pubblica o il servizio altro, o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Da non confondere, perché attenzione, adesso qua c'è un'altra confusione possibile, con il responsabile della protezione dei dati, questo è il responsabile del trattamento. Il cosiddetto responsabile della protezione dei dati viene detto anche DPO, Data Protection Officer, altra questione di come dire, traduzione venuta male, perché officer in inglese, insomma, noi come lo tradurremmo officer? Sì, potrebbe essere anche responsabile, però potrebbe essere anche funzionario, potrebbe essere anche... Incaricato, no, incaricato è un'altra cosa ancora, quindi vabbè l'hanno tradotto con responsabile. Solo che purtroppo chiamandolo responsabile si va a sovrapporsi, si va a confondere con il responsabile del trattamento. Purtroppo, così dobbiamo avere un po' di pazienza e memorizzare che, che, che funziona così. Quindi, la figura del cosiddetto DPO che potete trovare anche nella versione italiana RPD, cioè responsabile di protezione dei dati. È un professionista incaricato di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nelle imprese negli enti e individuato in funzione delle qualità professionali della conoscenza specifica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. Quindi è un professionista super specializzato, a volte sono dei giuristi avvocati o giuristi d'impresa, a volte sono degli ingegneri che hanno fatto dei corsi specifici per, in materia di, di, di gestione dei dati ed è una figura nuova, è una figura professionale nata proprio con il GDPR e che ha creato molto scalpore, perché? Perché si è ingenuamente pensato che si creasse un nuovo mestiere, no? molti miei colleghi eh, che prima facevano gli avvocati che facevano una, una normale consulenza in materia di privacy, che è quello che faccio io, ehm, si sono poi proposti come per, per assumere questo incarico che è un incarico che ti viene eh, retribuito con una sorta di fisso, ci cioè sono, sono dei bandi poi in realtà è, è, è, è, come dire, non è stato così impattante, nel senso che ho visto pochi avvocati eh, mollare il mestiere, la, la vecchia professione, per dedicarsi interamente a fare il, GDPR, a fare il, il, il data protection officer, però è un'attività parallela che alcuni avvocati i miei colleghi fanno eh, e che ti carica di molta responsabilità. Eh, e vedete, i suoi compiti sono definiti dall'articolo 39 del GDPR, non riusciamo ad andare così nel dettaglio. Ehm, Solo vedete, le aziende di certe dimensioni e con alcune caratteristiche sono obbligate a nominare un DPO, quindi non è che, sia, che ogni azienda sia obbligata ad averne uno. Un'azienda può sempre scegliere di averne uno, e quindi per sua libera scelta, e quindi il discorso dell'accountability no, che dicevamo prima, anche un'azienda che non ha l'obbligo di avere un, un, un, un DPO sceglie di averne uno, di pagarne uno per essere più tranquilla e poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile, anche di più di quello che la legge richiedeva per, per eh, rispettare la privacy. Voi, in quanto... Immagino cioè che in questa platea ci siano principalmente bibliotecari che lavorano nelle biblioteche pubbliche, poi magari ne discutiamo parallelamente se c'è qualcuno che viene da biblioteche private, però tendenzialmente il problema non vi si pone perché gli enti pubblici, qualsiasi ente pubblico, anche piccolo, è obbligato ad avere un DPO. Okay? E, eh, vabbè, questo è scritto nell'articolo 37, paragrafo 1 e eh, questa definizione lo tratta dal sito agendadigitale.eu e, e quindi come dire... Nel vostro caso buona parte dei problemi relativi alla privacy non, non dovrebbero ricadere su di voi o su chi gestisce la biblioteca, sul direttore della biblioteca, eh, ma sul DPO nominato. Ed essendo voi, ehm, come dire, essendo voi biblioteche, parlo delle civiche, che sono quindi, fanno riferimento a, al comune di appartenenza, in realtà il DPO non è neanche della biblioteca ma è il DPO del comune. Quindi viene nominato addirittura ad un livello più alto che non attiene direttamente alla biblioteca. Ma la stessa cosa vale per le biblioteche universitarie, non so se c'è qualcuno che lavora nelle biblioteche di Trento, di Bolzano o delle università ehm, o dei conservatori, via dicendo. Il DPO anche lì viene nominato dall'Ateneo, quindi c'è un DPO che si occupa anche delle questioni della biblioteca, ma che si occupa di tutte le questioni relative alla privacy dell'ente di appartenenza. Le famose sei basi giuridiche sono queste, ecco, base giuridica del trattamento, articolo 6 del GDPR, cioè casi in cui, cioè, vedete sono da A, B, C, D, Scusate A, B, C, D, F, sono sei casi, sei situazioni in cui il trattamento viene considerato dalla legge, da GDPR, lecito, ok? Quindi prima cosa, cioè quando fate un trattamento dati personali dovete chiedervi se rientrate in una di queste sei situazioni, di queste sei casistiche. Ovvero, A. L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Il caso probabilmente con cui avete più, più dimestichezza. Tutte le volte che vi and non so, andate in un hotel vi dicono c'è da firmare il modulo della privacy. Vi scrivete in palestra ah, c'è da firmare la privacy. Cioè lì la base giuridica è il consenso. Tizio ha letto l'informativa e ci ha messo la crocetta su ti autorizzo a fare questo, ti autorizzo a fare questo. Questo è il consenso espresso. Oppure, B, il trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, cioè il, il cliente che si rivolge a me come avvocato per darmi un, un incarico professionale, cioè è ovvio che io devo trattare i suoi dati, a parte che nel caso dell'avvocato o del medico ci sono anche tutele addirittura maggiori perché... Noi avvocati siamo sottoposti al segreto professionale e quindi violare un segreto professionale è addirittura reato e quindi c'è una conseguenza penale grave. Quindi in quei casi ci sono altre garanzie, però comunque vedete, in quei, per poter offrire il servizio è, eh, io devo comunque gestire questi dati e quindi non è tanto il consenso che io gli chiedo ma è il fatto che il, il, il trattamento sia implicito e necessario a rendere questo servizio e a, svolgere, a eseguire il contratto oppure il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, è soggetto il tutorial del trattamento, no? cioè, situazioni in cui non è che puoi uscirne molto, De, so, i, i ristoranti avevano eh, anno, eh, però quest'estate quando c'era la fase in cui ci hanno lasciato un attimo liberi, eh, dovevano prendere i nomi, e, ma lì c'era un obbligo di legge, cioè non è che lo facevano perché poi ti mandavano la pubblicità con il sushi in omaggio o in offerta, ma perché c'era un obbligo, una normativa che imponeva che venissero raccolti i dati per una questione di sanità pubblica okay? e quindi c'era un altro tipo di, di, di base giuridica che era il C poi il punto D il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato di un'altra persona fisica no, c'è cioè, eh, un incidente, avviene un incidente per strada, arriva l'ambulanza la, la, e, e dice ah no ma io però non lo porto in ospedale se non mi se non mi firma l'informativa sulla privacy, ovviamente no, no, chiaramente non ha senso e quindi viene prima portato, viene curato, gli vengono date le terapie, e il medico gli apre il portafoglio per vedere chi è, chi non è, se ha scritto che ha delle, delle malattie particolari, se è allergico dai farmaci, quindi viola la sua privacy, ma in quel caso non è che c'è un problema di, di, di, di privacy, di, di, di norma sulla privacy, perché era una, una situazione di salvaguardia della sua vita. Ehm, le sei basi giuridiche del trattamento, la seconda parte, vedete la E, è il trattamento, eh, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ecco questo siete voi, cioè nel senso che l'attività istituzionale di una biblioteca è fare prestito di libri, conservare cultura e metterla in prestito, e promuovere l'attività culturale e quindi ehm, tutto ciò che rientra più o meno nell'esecuzione di questo compito di interesse pubblico vi dà la base giuridica. E F. Il trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di terzi a condizione che non prevalgano gli l'interesse, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Insomma questo è quello diciamo, più discusso, no? l'interesse legittimo. L'interesse legittimo è una carta jolly, che a volte alcuni titolari di trattamento si giocano quando in realtà non hanno questa davvero solidità nella base giuridica, allora dicono no, ma è interesse legittimo, è perseguimento di un interesse legittimo. Questo è il, è il punto su cui probabilmente i DPO devono stare molto più attenti, essere più eh, oculati nel capire se davvero esiste questo interesse legittimo, se no si ricade in uno di quei casi in cui siamo, ci siamo assunti una responsabilità, una, una responsabilità che però eccede il privacy by default e il privacy by design che abbiamo visto prima. Non si applica, infatti, vedete al trattamento di dati effettuati dall'autorità pubblica pubbliche all'esecuzione dei loro compiti, quella è un'altra cosa, cioè, è ovvio che i tribunali, no? cioè, un tribunale che gestisce una causa. Eh, eh, rientra più in un altro no, esercizio di pubblici, di pubblici poteri. Eh, vabbè, comunque, ecco, su, sul legittimo interesse ci sarebbero da dire molte, molte cose, perché è un argomento ovviamente, eh, ci sono, in alcuni ordinamenti giuridici è una delle, delle, de, de, de, de, de, de delle basi giuridiche che vengono utilizzate di più, però c'è ancora discussione su, su quanto possa essere eh, la soluzione ad alcune situazioni. Nella, nella, nel dubbio cioè il punto A è quello che ci salva, nel senso che quando non siamo certi di poter esercitare un interesse legittimo e quindi poter richiamare il punto F è, è meglio ricadere nell'A nell cioè aver chiesto il consenso cioè nel momento in cui io chiedo il consenso al, al, all'interessato all mi sono eh, riparato da eventuali dubbi e eventuali eh, problemi nel caso ci fosse un controllo e mi dicesse guarda che lei ha Mal interpretato la situazione ha ecceduto e invece con il consenso dell'interessato mi riparo, motivo per cui in alcuni casi appunto ci danno da firmare il modulo anche quando sembra quasi scontato che io debba dare i dati.